Bentrovati da Gerardo Paterna a questo nuovo appuntamento con Lo Sgabello in format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi vi parlo di crowdfunding immobiliare, vi parlo di investimenti nel real estate e lo facciamo con un'azienda ormai famosa in Italia perché ha tantissimi anni di esperienza sia per quanto riguarda il franchising sia per quanto riguarda l'MLS stiamo parlando ovviamente di Frim Replat e con me c'è l amico Raffaele Giamundo master lombardia per fream replat grazie per il tuo tempo grazie a te è un piacere e soprattutto è un onore essere qui insomma. grazie allora fream replat eh, nata dalla passione di roberto barbato che eh. salutiamo imprenditore direi multifunzione quindi non solo affiliazioni in franchising So che poi app di servizi eh, e poi la collaborazione che è il suo pallino, eh, diciamo, che lo sì. accompagna da sì. sempre, quindi l'MLS Replat, ma anche, forse lo sanno in pochi, anche sviluppo immobiliare, sì. trading, operazioni, sì. quindi immobiliari dirette. In occasione di questa, ecco, di questa notizia so che avete emesso come mm -hmm. Frim un bond, quindi un sì. prestito obbligazionario da un milione di euro. Sì. Il primo round, passiamo così, da 500 mila, si è chiuso molto bene. Il secondo... Sì. E' eh, previsto per eh, gennaio, gennaio 2020 e quindi vorrei, siccome forse il primo esperimento, perché intanto non siete passati da una piattaforma crowdfunding, no. ma avete usato una strada secondo me forse un po' più complessa che mm -hmm. quella dell'emissione del bond. Sì. No? Okay. E volevo che ci raccontassi un po' questo esperimento. Gerardo è stata un'iniziativa interessante sotto diversi punti di vista, effettivamente. Noi con il lancio di questa attività mh, ci siamo posti come obiettivo quello di dare ancora più forza e slancio al segmento investing del, del gruppo Frim, insomma, eh, che si occupa di operazioni di sviluppo immobiliare e residenziale e che nello specifico vive grazie alle segnalazioni del nostro stesso network. Da un lato effettivamente siamo rimasti piacevolmente sorpresi, colpiti dalla rapidità con la quale abbiamo esaurito la prima tranche di sottoscrizione, anche se per noi è stato un modo effettivamente, come, come hai precisato tu un po', eh, per coinvolgere colleghi eh, aderenti e non al network, clienti, in un'attività molto concreta, solida, nella quale noi stiamo credendo tantissimo e che ci sta portando importanti risultati. Eh, certo è che eh, il non passare per le piattaforme, eh, sapevamo che eh, Roberto Barbato in primis insieme a tutto il team ha lavorato sul uh, il valore del bond perché il free bond ha un valore del 7% annuo, eh, è stato un valore fortemente cercato dal presidente, eh, unito a una divisione in certificati da 10.000 euro sicuramente sono stati delle, dei fattori che hanno agevolato, la velocità con la quale è stato. Sì. Insomma, esaurita anche la una prima. selezione, credo, degli investitori. Eh, beh, eh. certo, sì, esattamente. Per un conto investire a 500 euro su una piattaforma, esattamente. un conto Sai, avevamo, avevamo 000, ricevuto 000. nel tempo, durante nostra, le nostre operazioni, diversi interessamenti sì. di avvicinamento, ma come posso entrare in una logica sì. del genere? Quindi abbiamo cercato di studiare anche una, una sorta di, di strada differente, è stato un primo esperimento. E si è trattato per loro anche di una buona, penso, operazione di risparmio, insomma, in tre anni il sottoscrittore si vede rientrare il capitale investito maggiorato del 7%. Certo. Uh, come sei preparatissimo, insomma saremo pronti a gennaio del 2020 per partire con, con la seconda tranche di cui il 40% è già stato opzionato dall'esubero no, di, di, di richieste arrivate nella prima tranche Quindi... ma viste le dimensioni della, della vostra azienda, del vostro ecosistema sì. È stato un buon esperimento? Dobbiamo aspettarci eh, una progressione? <ride> Beh, sai, gusto. Le, ecco. le cose che funzionano vanno, vanno, vanno battute, le strade che effettivamente portano dei risultati. Eh, noi siamo focalizzati e attenti su, su, su questo nuovo asset, che poi tanto nuovo non è, nel senso sì. che effettivamente di operazioni nel tempo stiamo intensificando. No? Eh, e devo dire che è stato un esperimento estremamente interessante anche per vedere il mercato come, come cioè. risponde, come reagisce. Chissà la palla alla dirigenza, e vediamo che cosa, cosa si cosa può si mettere, mettere in mano, barbato, dai. <ride> e Manzo che è bravissimo, certo, sempre, sempre sul pezzo. Sì, sì, sì. E restiamo eh, in tema di operazioni immobiliari. Allora, che tipo di opportunità valutate e eh? in quale città? Uh, sai, Le opportunità che valutiamo, come ti ho anticipato poc'anzi, sono prettamente quelle uh, legate allo sviluppo residenziale, uh, anche perché è una nostra specializzazione. Insomma. Uh, valutiamo uh, piccole operazioni che hanno chiaramente il vantaggio di una velocità di realizzazione e di una burocrazia meno complessa, ma certamente siamo specializzati ad opportunità più legate a cielo terra, piuttosto che a aree edificabili. Eh, le città nelle quali siamo maggiormente focalizzate sono quelle di Milano e di Roma, ehm, ma anche aree che comunque superano il milione di abitanti. Eh, il nostro obiettivo, comunque, è quello di ampliare il range d'azione eh, a patto che il mercato lo consenta, chiaramente. Certo. Cioè, poi... se un mercato dinamico, perché sennò lo Beh, a... sì, deve essere dinamico, senza trascurare il fatto che deve esserci presente il nostro network, certo. perché poi è, passa tutto attraverso il network, insomma. Ecco, esatto. Infatti sì. la domanda che ti volevo fare era qual è il vantaggio quindi di un'attività immobiliare di questo tipo per la vostra rete? Per voi è chiaro che da un lato è un business che rende, sì. Sì. ok? Però mi interessava capire un po' le implicazioni anche per la rete. Beh, ci interessa che renda un po' per tutti, tutti gli attori in causa, nel senso che Uh, si generano delle sinergie uh, veramente molto interessanti, credo che le uh, possiamo di dividere sia in opportunità di business per tutto il network che uh, momenti proprio di formazione e crescita professionale ho notato, uh, mi spiego meglio, uh, per quanto riguarda le opportunità di business la cosa più lampante è che uh, tutto il prodotto realizzato da Frim viene immediatamente condiviso all'interno del nostro strumento MLS, cioè. quindi abilitiamo tutti gli operatori no? alla vendita in collaborazione di questo, eh, di questo prodotto. Eh, ma non solo, eh, l'agente immobiliare Frim Replat, che ci segnala eh, operazioni interessanti, eh, chiaramente, oltre ad avere il vantaggio della commercializzazione finale, eh, ha diritto a una percentuale precisa sull'intera operazione. Eh, senza trascurare, te l'ho detto poc'anzi, questo aspetto formativo no? di, di, di specializzazione di anche di questa nuova specializzazione per alcuni professionisti perché a noi piace coinvolgerli eh, avendoli vicini al nostro network in tutte quelle che sono le fasi che ci portano poi alla realizzazione dell'operazione dalla tecnica di come eh, tirare su un edificio passando per la costruzione e il rispetto di un business plan Uh, piuttosto che come districarsi di da pratiche legali, sì. burocratiche, insomma, lo coinvolgiamo nel dietro le quinte, che è dove un po' scaturisce, no? nasce la magia sì, sì, sì. Uh, prima dello spettacolo che poi è il mercato. La formazione gratuita, è una bella Sì, sì è sinergica, nel sì, senso sì. che non ti nego che anche noi, uh, me in particolar modo, insomma, è una bella attività di, di, di training, di formazione costante, sì. a star sempre lì sul pezzo, aggiornarsi sulle nuove norme quindi effettivamente questa combinazione tra noi e i professionisti sul mercato eh, fa emergere un bel mix Bene, bravi perché avete veramente eh, così insomma fatto una cosa nuova credo forse la prima nel, nel settore reti ecco, e quindi insomma, questo primato non ve lo toglie nessuno. E Vorrei approfittare della vostra lunga permanenza sul mercato. Uh, tu sei giovane, ma insomma so che per osmosi no, ti hanno trasferito sì. ecco, tutto, tutto il sapere no, di tanti decenni di, di attività immobiliare. Un po' sulle tendenze del momento. Allora parliamo, sì. si parla di instant buyer mm -hmm. o i buyer, quindi acquisto diretto, industriale degli immobili. Si parla tantissimo di mediazione digitale, mm -hmm. modelli ibridi, modelli completamente digitalizzati. Quali sfide vedi e quali opportunità per gli agenti immobiliari? Cito il mio presidente che ci dice sempre il futuro che avanza, no? sono inevitabili evoluzioni del mercato, almeno ci piace considerarle così. Farei una distinzione. stand buyer è un prodotto concreto con una comunicazione al mercato molto diretta eh, e che eh, si ehm, prefigge un target molto preciso infatti si rivolge no, a quei clienti che vogliono rendere un immobile liquido in circa 30 giorni sì. mentre in italia continuiamo a registrare mediamente chiaramente eh, 180 giorni per la vendita di un immobile Uh, e in questo senso credo possa essere effettivamente un'importante, se vista dal punto di vista giusto, un'importante anche arma nelle mani degli agenti immobiliari che possono ampliare il, uh, i servizi no? uh, da offrire all'utente finale. Uh, parlo invece della mediazione digitale, uh, credo abbia Um, delle enormi potenzialità da esprimere sotto il punto di vista della comunicazione, in particolare uh, di nuovi modi di approccio verso l'utente finale, acquirente e venditore. Um, allo stesso tempo deve ancora, uh, secondo noi, guadagnarsi il suo spazio sul, sul mercato anche qui ritengo possa essere eh, effettivamente una grande opportunità per gli agenti immobiliari proprio se eh, si vanno a studiare e poi a sperimentare queste nuove forme di comunicazione verso verso l'utente finale passiamo da una comunicazione che ha rappresentato un po il cavallo di battaglia del precedente mercato eh, concentrata sulla descrizione del prodotto a una comunicazione che magari potrebbe essere maggiormente centrata sul racconto della qualità dei servizi e sul numero dei servizi che gli agenti possono mettere in campo insomma in questo periodo quindi manteniamo sempre una mentalità aperta, curiosità Beh. e vedere poi cosa succede, osserviamo Beh. però con attenzione sì. osserviamo con attenzione allora, eh, ultimo aspetto che vorrei trattare con te, un po' delicato sì. eh, ma qui possiamo veramente picchiarci con quella platea allora il mercato riprende, gli agenti sono più propensi a investire nel franchising, perché le reti un po' tutte, no? con un mercato in ripresa, registrano un aumento degli affiliati, ma la tendenza alla collaborazione trova nuove resistenze, perché mm -hmm. non c'è più la convenienza. Mm -hmm. no? Ma la crisi del 2008 non ci ha insegnato proprio niente? Eh? <ride> Bella provocazione. Uh, guardati, innanzitutto ti confermo che dai dati che registriamo, effettivamente l'agente immobiliare è ritornato a investire nel franchising. Uh, come franchisor, sono due anni che registriamo una crescita costante che si attesta intorno al 15%. Uh, non che ci abbia sorpreso, uh, ma allo stesso tempo non drammatizzerei, o uh, comunque generalizzerei sulla collaborazione, in che senso. È un modello operativo che viene molto più naturale ai giovani. Sono abituati allo sharing, alla collaborazione, alla condivisione. Quindi vediamo i neofiti di questo mercato insomma avere una, un approccio più naturale a questo nuovo modello collaborativo, MLS in generale. Mentre effettivamente c'è un pochino di resistenza senza generalizzare Uh, verso gli agenti immobiliari over 45, più legati a metodologie che sono state protagonisti in vecchi, in vecchi mercati, a una forma mentis particolare. Uh, che dirti? Noi ci crediamo, eh, ci crediamo veramente tanto perché eh, pensiamo che ci leggiamo dentro la possibilità di crescita dell'intera categoria dal punto di vista strutturale economico e perché no di marketing certo, come, come detto prima anche perché insomma diciamo che le previsioni lo scenario immobiliare insomma eh, ci racconta che recessione degli Stati Uniti eh, qui eh, arriverà poi chiaro che Milano per esempio è una piazza privilegiata sì, ma la provincia italiana in qualche modo dovrà tornare a dei valori di collaborazione per riuscire a mantenere un livello di produzione eh, costante, questo, questo sì. Allora, intanto ti ringrazio per uh, il tuo tempo e queste informazioni interessanti e soprattutto ci vedremo magari a febbraio, così ci racconti come è andata la seconda <ride> tranche di raccordo di questa iniziativa veramente, veramente eh, nuova. E come si entra in contatto con Frim? Beh, Dai nostri canali istituzionali, quindi film.com, replatto.com, dove potrete trovare tutte le informazioni, i servizi e i prodotti che mettiamo a disposizione per gli agenti immobiliari. Benissimo. Grazie ancora Gerardo, eh no, grazie è stato te, un piacere. Pier. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio da presentare, vuoi farlo da questo sgabello, puoi mandare una mail allo sgabello-gerardopaterna.com Ti aspetto in occasione del prossimo video, a presto!